Premier League, Morata Show, il Chelsea vola, 0-4 rifilato allo Stoke City. Alvaro Morata festeggia uno dei tre gol. Lo Stoke si ti accoglie in casa sua, un Chelsea reduce da un pareggio in casa con l'Arsenal che ha fame di vittoria e lo dimostra sul campo vincendo e stradominando, con uno 0-4 finale che lascia poche repliche. Domina Morata, tripletta per lo spagnolo. I Blues salgono a 13 punti, sempre a 5 lo Stoke. Le scelte, Conte schiera un 3-4-1-2, dovendo fare a meno dello squalificato David Luiz e lasciando in panchina per precauzione Eden Hazard. Lo Sto che entra in campo con una difesa tutta nuova, senza i titolari Souma, Wimmer e Cross. In attacco il tridente con Shaqiri, Show promoting e Gesea ha il compito di infastidire la retroguardia dei Blues. Primo tempo, primo tempo che parte subito male per la compagine di Hughes, che subisce la rete di Morata al primo minuto. Lo spagnolo sfila veloce alle spalle di Martin Sindy che se lo perde, riceve un prezioso assist dalla retroguardia e, a tu per tu con Butland, rimane freddo insaccando con un destro preciso alle spalle del portiere inglese. La reazione dello Stoke si fa sentire, le azioni partono principalmente dalla destra e proprio un ispirato Shaq ricrea la prima azione pericolosa dello Stoke. Lo svizzero vede il taglio di Dioff, quest'ultimo riceve palla in area di rigore, ma anziché calciare in importa Tenton Cross che si spegne tra le braccia di Courtois. La gara vede i Blues gestire bene il risultato. Alla mezz'ora arriva il gol del 2-0. Fletcher sbaglia l'appoggio all'indietro e Pedro ne approfitta anticipando tutti e concludendo con un tiro secco dal limite dell'area su cui Butland non arriva. Il gol demoralizza inizialmente lo Stoke che però negli ultimi minuti crea tanto nella metà campo avversaria, prima con Shaqiri e poi con una rovesciata di Dioff che si spegne sul fondo. Secondo tempo, seconda metà di gara che vede i Potters molto più aggressivi. La partita si fa intensa e fisica, e Marco Salonso rischia il cartellino rosso per alcuni tackle molto duri prima ai danni di Dioff poi su Johnson. Conte decide di cambiare lo spagnolo e mettere Cahill, mentre la mossa di Hughes è quella di inserire la torre Peter Croak per impensierire la retroguardia avversaria. Il secondo tempo vede lo Stoke alla ricerca disperata del pareggio, utilizzando spesso le dote aereo di Crook che al 63 minuto riceve un bel lancio da Johnson da cui ne crea un assist per Dioff, l'ex Hannover e United sbaglia a porta vuota, sparando la sfera alta sopra la traversa. La compagine di Hugges continua ad attaccare e al 71 minuto Fletcher sbaglia a porta vuota. Saltando fuori tempo. La stanchezza nelle gambe dei giocatori si fa sentire, Hughes decide di sostituire Indicona Fellai, mettendo Fletcher centrale di difesa. Un minuto dopo, Johnson commette un errore in fase di possesso palla e Morata ne approfitta. Lo spagnolo con uno scatto fulmineo arriva all'interno dell'area di rigore, salta proprio Fletcher e buca la porta protetta da Butland. 3-0, ma il Chelsea non intende fermarsi perché all'82esimo minuto sempre Morata mette a segno il gol del 4-0 dopo un appoggio di petto davanti alla porta di Azpilicueta. Il Chelsea in vista della gara contro il Manchester City, vince così una partita ben gestita dal primo sino all'ultimo minuto e nonostante il cuore e la grinta messa in campo dallo Stoke, i Potters perdono altri tre punti, fermandosi così a quota 5 in campionato.